Ciao a tutti. Abbiamo parlato molte volte di target panic, questa parola che è una parola innominabile, una parola che tutti eh, hanno paura a, a, a nominare. È target panic. Ma parliamo di un piccolissimo caso concreto che, ahimè, è capitato pure a me, ed è un po' quello... Con cui, a cui si approcciano a questo, a questo problema un po' tutti e cioè in gara mi è scappata una freccia a un certo punto cosa è successo ero in gara e ero in mira ero in mira e rimira, ero mira e a un certo punto mi è scappata una freccia A chi non è capitato specialmente con l'arco nudo ma anche col compà o con l'Olimpico non riuscire non riuscire ad uscire dal clicker dopodiché Dopodiché ad ogni freccia ad ogni freccia in cui io sono in mira, appena approccio alla mira, ecco che mi viene paura e perdo, e, perdo, e perdo tensione, soprattutto tensione dalla parte della mano della corda, dalla parte del braccio della corda, quindi eh, se la mia tecnica è abbastanza, è abbastanza buona, eh, perdo eh, tensione dei muscoli dorsali che fare che fare allora vi dico subito che questo è un problema solo ed esclusivamente mentale non è un problema di tecnica è un problema mentale è un problema di approccio e vi invito ad andarvi a rivedere i miei video o andarvi a leggere gli articoli su arco in cui ho affrontato questo argomento dal punto di vista assolutamente pratico, quindi assolutamente casi reali eh, anche del sottoscritto e, e come li ho risolti o come ho cercato di risolverli o come ho cercato di attutire l'impatto che questo problema ha eh, sulla nostra tecnica di tiro e sul tiro. Innanzitutto, innanzitutto, come vedete, eh, l'approccio al tiro deve essere di serenità. Se io, non sono sul tiro, se io non sono sereno sul tiro, il tiro non verrà con una performance adeguata e tantomeno risolverò i miei problemi per quanto riguarda questo, questo problema di Tachikani. Quindi, il problema di approccio al tiro dovrà essere quello di, io dico sempre come eh, se devo fare modellismo, è che io eh, ho sempre questa idea eh, del modellismo, perché il modellismo è un'attività, io adesso non voglio andare a scomodare, eh, che potrei farlo, eh, andare a scomodare... Eh, attività zen orientali che sono comunque di questo tipo il modellismo possiamo tranquillamente considerarlo un'attività zen un'attività meditativa nel quale c'è sì tecnica ma c'è tutta una serie di attività mentali che danno piacere nel inserire pezzo dopo pezzo nell'inserire con calma e tranquillità eh, la colla, di inserire e accoppiare i pezzi con il più possibile la mano ferma e tranquilla. La stessa cosa va fatta per il tiro con l'arco. Nel tiro con l'arco noi abbiamo acquisito una certa tecnica e non dobbiamo farci vincere come nel modellismo. Non è che dopo il secondo pezzo tutto il, il modellino è, eh, è fatto, non ci aspettiamo che eh, dopo il secondo e il terzo pezzettino che mettiamo tutto si sia risolto, ma il bello del, del modellismo è il modellismo stesso. Siete d'accordo con me su questo? È pezzo dopo pezzo vedere costruire il nostro modello. Il nostro aeroplanino, la nostra nave, il nostro, la nostra casa, la nostra costruzione, che pezzo dopo pezzo verrà costruita. Quindi il bello è quello. Una volta che abbiamo costruito il modellino, ahimè, lo prenderemo, lo metteremo sullo scaffale e ce ne dimenticheremo. O, o comunque lo ricorderemo, ricorderemo quel, quel viaggio con... Eh, con particolare eh, piacere. La stessa cosa vale per il tiro l'arco. Il tiro, la stessa freccia, non è altro che fatto da una serie di eh, attività piccolissime nelle quali deve, deve, deve scaturire veramente un piacere in tutte le piccole cose che facciamo. Quindi, da quando noi andiamo sulla linea di tiro, ben consapevoli, a quando tiriamo fuori la nostra freccia, la mettiamo sul nostro rest, a quando noi andiamo a fare il nostro string walking, a quando noi andiamo in ancoraggio e sentiamo i dorsali, sentiamo la muscolatura, sentiamo la mano che si rilassa, andiamo in ancoraggio, sentiamo il tiro e, lo e tiriamo la nostra freccia l'approccio alla mira non deve essere il fine l'approccio alla mira verrà automaticamente quante volte ho portato ad esempio la guida dell'automobile eh, sì, le prime volte effettivamente guardiamo dove andiamo a mettere le ruote ma poi con calma e tranquillità tutto avverrà fluidamente quello che ci piace è il tiro stesso il sorriso, sereni, il tiro stesso, la preparazione, il sentire gli allineamenti, il sentire l'equilibrio dinamico, dinamico che si va a formare, ecco si forma l'equilibrio dinamico, la mano dell'arco si è rilassata, ecco il tiro è avvenuto, questo, questo è l'approccio migliore per far scaturire un tiro senza target panic, senza panico del bersaglio, perché il bersaglio non esiste, il bersaglio è dentro di noi, siamo noi il bersaglio. Tutto deve avvenire nel nostro interno e deve scaturire per colpirlo. Il centro, la freccia che andrà nel centro, è un'attività che avviene non per merito nostro voluto, ma per tutta una serie di fattori che hanno contribuito ad ottenere il risultato. Quindi non è là che deve essere posizionato il nostro interesse, l'interesse deve essere posizionato dentro di noi, sapere effettivamente chi siamo, cosa vogliamo da noi stessi è un viaggio di introspezione un viaggio di piccole parti che vengono incollate una dopo l'altra e il bello è proprio veder crescere il tiro veder crescere il nostro modello vederlo crescere la mano che si rilascia gli i dorsali che si stanno per tendere sto per ottenere un buon equilibrio dinamico e il tiro avviene provate, provate, questo è l'unico modo non ci sono altri modi qualsiasi arco ha le sue peculiarità eh, non c'è Cambiando arco, cambiando. dobbiamo lavorare su noi stessi, sul piacere che proviamo. Proviamo, scrivetemi nei commenti se siete riusciti a fare qualcosa.